Non si è visto, non si è visto, non si è visto, non si è Signora vale per tutti, Grazie. Tenace? Michele due, grazie. Faccio abbassare un po' la, la musica qua. grazie. Eh? Papa. Antonio, tre, grazie. Dantuono? Piacere. Merchionda. Mm -hmm. Casa vecchia. Michele, sì, grazie. Irana, Antonio, dopo no, la rimbrazo Damaro Ennio 7, grazie Giannorio, Adriano 8, grazie Mardella, 7, 15, grazie. Fiorillo, 11, sì. grazie, Vocale, 14, grazie. Giannorio, Antonio 6, grazie. La biscopia, 14, grazie. Marocchella, Alex, 15 grazie. De Pilla? Giovanni, 21 grazie. Biscotti? Alboro, 17. Marnacci? Giro, 18, grazie. Vocale, Sassano? Pietro, 19 grazie. Vocale? Vincenzo, 22. Grazie. Poi abbiamo il signore Ancona. Il signor Mancusio, sì. il, il signor Francioso, il signor Rosa, il signor Dessa, il signor Dessa. Ragazzi, divertitevi, mi importa un po' a tu.